recentemente in Ucraina, pensavo di fare un particolare focus sulla su situazione ucraina che avete visto essere ancora in, in sviluppo, ieri in questi giorni c'è stata l'occupazione da parte di alcuni gruppi russi della città di Donetsk che ieri è stata eh, smobilitata, ma comunque è un tema estremamente, estremamente caldo, però prima di questo sempre con una parentesi sull'est volevo in qualche maniera sottolineare per restare sui, sui fatti di oggi anche a riprova di come questo eh, laboratorio in realtà, l'ipotesi progettuale iniziale, cioè che è a cavallo delle elezioni europee e che in questi anni si sta giocando una partita importante per quanto riguarda la destra radicale, in un po' nelle sue varie sfaccettature che appunto vedremo nel laboratorio fra un po' arriveranno gli interessanti casi scandinavi che sono un po' l'altro pezzo dell'estrema destra europea di prova di, come questo laboratorio dicevo si sia un po' l'ipotesi progettuale iniziale eh, si stia poi dispiegando un po' verso le, queste elezioni europee eh, abbiamo avuto in Ungheria eh, nella scorsa tornata elettorale di questo weekend la più importante affermazione di un partito neonazista che è il Lot che è arrivato al 20,55% eh, di voti e costituisce oggi la forza principale del neonazismo europeo inserito anche nel contesto del, dell'Unione Europea che in realtà rappresenta anche uno dei modelli che più ispirano oggi anche le formazioni nazionaliste dell'estremismo di destra in altri, in altri contesti in particolare per esempio per quelli che sono i partiti gemelli di eh, Obic che molto spesso non sono poi quelli con cui costruiscono i propri cartelli elettorali perché in qualche maniera gli si è dimostrato molto più attento per esempio a livello di alleanza elettorale a Marine Le Pen ma mantiene comunque una differenziazione ideologica molto, eh, molto radicale diciamo che un equivalente, un partito fratello eh, di, di Jobek in Italia per esempio è, è Forza Nuova in Germania è LNP quindi altri tipi di posizioni eh, Iobik in realtà però rappresenta un modello organizzativo anche, per due ragioni, prima di tutto per il, la, forte, forte, la forte capacità di muscolare eh, di, scolare, di eh, tenere insieme anche le protistanze, Iobik è molto forte nelle campagne in particolare c'è una zona eh, esterna alla capitale dove si sono dimostrati diversi casi di cronaca eh, di violenze anti-rom che hanno coinvolto noi, tanto Iobik coinvolto quello che è il suo braccio armato come da, diciamo, dai, eh, da chi è da uno sguardo, anche dallo stesso Festa, che è, appunto, è stato un esperto radio popolare per il manifesto dell'Ungheria, il proprio braccio militare che è la Guardia Magiara, questa formazione nettamente paramilitare a, a cui sfila in camicia bruna ricordando appunto anche quelle che sono le simbologie e la cologia delle, delle croci le croci cerchiate le croci e che rappresentano un po' diciamo, il braccio di Yogi specie in, queste, eh, in questa campagna impellente anti-Rom abbiamo visto come l'estrema destra in realtà ritara il proprio odio etnico e la, eh, cerca di incanalare la rabbia sociale verso poi quelle che sono le, le migrazioni verso quelli che sono i sociali eh, più eh, presenti in quel paese. L'Ungheria è un paese che ha pochi elementi di migrazione, ha subito poche migrazioni, quindi se la prendono sostanzialmente con, eh, con i Rom, gli eh, stessi reportage di Roberto Festa la Radio Popolare, hanno dimostrato addirittura come casi di cronaca supposti abbiano dato in realtà spazio dei veri e propri, eh, propri popoli. Bene, gli che oggi rappresenta la forza più popolare. Eh, teniamo presente anche questo il caso di in questo è importante ma adesso lo diciamo, metteremo in evidenza anche per l'Ucraina. le fortune di questi partiti possono essere rapidissime Yobik è passato dal 2% nel 2006 al 17% del 2010 cioè quello ancora una volta la, la dimensione per cui la crisi sociale aumenta e confia in maniera esponenziale la forza di partiti anche nell'est direttamente neonazisti può avere delle fortune immediate e rapidissime proprio perché abbiamo già visto ma insomma è sempre bene ribadirlo come l'impianto ideologico semplicistico molto spesso della natura di quello che è lo shock della globalizzazione prima di quella che è la crisi finanziaria eh, oggi eh, rappresenta forse una strumentazione linguistico-propagandistica molto rapida e diretta da questo punto di vista e che porta anche delle fortune elettorali eh, molto, molto rapide repentine, e repentine nel caso di Jobbik corpose, alla quale si sì, somma poi, questo va ricordato, ricordato, il partito di governo, cioè il partito del premio Vittorio Orbano che oggi in realtà ha la maggioranza assoluta in Parlamento in virtù di una legge elettorale che lui ha fatto un po' a uso e consumo del suo partito, che prevedeva... La riduzione da due camere a una sola e la riduzione del numero dei parlamentari. Come vedete molto spesso, questo linguaggio populista contro le elite, anche se Orban è stato bravo, pur essendo presidente, a cavalcare il fatto che la politica ungherese fosse bloccata da una certa elite eh, plutocratica, come l'ha definita, e in realtà è il partito di Fidesz che, anche se oggi perde quasi 600.000 voti, che sono sicuramente quello che è andato in più a. A in realtà mantiene ancora il, il suo 44,5% mantiene ancora saldamente la maggioranza assoluta in Parlamento, maggioranza assoluta che anche nella tornata elettorale precedente, in cui aveva raggiunto il 52,7%, aveva consentito di avere i due terzi del Parlamento, delle, delle Camere per poter quindi fare delle riforme costituzionali da soli che vi ho appena accennato generalmente appunto quindi il caso ungherese è particolare perché il partito di Fidesz che è una delle più importanti forze adesso all'interno del Parlamento Europeo rispecchia quello un po' di cui parlavamo con il dottor Caldiron qualche, qualche diciamo, puntata del laboratorio fa cioè il fatto che il Partito Popolare Europeo cioè i conservatori cioè delle forze no, democratiche cristiane assolutamente che venivano da un background antifascista in realtà anche per... Battaglia interna al Parlamento con le forze socialdemocratiche abbiano aperto formazioni più a destra e il caso di Orban è il caso più preoccupante, perché parliamo della destra del Partito Popolare eh, Europeo, una destra sicuramente che è un'idea estremamente autoritaria anche nella gestione sia dell'ordine pubblico che della gestione della vita politica, estremamente populista, sicuramente liberista dal punto di vista economico, ma che spesso addirittura anche nelle affermazioni di ma anche un po' per rincorrere quello che è successo elettorale di Jovic alla sua destra anche con forti accenni eh, antisemiti legati alla narrazione di quella della crisi finanziaria quindi insomma, il in caso di, di questi giorni anche essendo un paese che un po' a cavallo, se nell'est europeo o nell'Unione euro Europea eh, collegato molto anche alle questioni che saranno al centro delle elezioni del 25 maggio prossimo, rappresenta un po' un caso estremamente eh, particolare, proprio perché Jobbik per tutto il mondo dell'estrema destra continentale rappresenta un modello organizzativo, dicevo, anche dal punto di vista della propaganda politica, cioè l'idea è strategica, l'idea è quella, che, cioè che in una compagine di un paese spostato a destra, quindi con un governo conservatore, con anche accenni molto duri dal punto di vista sia del liberismo sia della gestione dell'ordine interno una forza di destra che sappia in qualche maniera anche essere estremamente sbrigativa e che sappia scatenare la rabbia sociale può avere un successo anche elettorale questo è un po' il modello di oggi. cioè il modello per cui in un paese che in realtà ha un governo conservatore la rabbia sociale è incanalata in senso razzista, incanalata in senso a sostenere le proprie, le proprie posizioni può diventare una invincibile forza di pressione sul governo questa è una cosa, è uno dei vari modelli su cui ragiona l'estrema destra europea un altro l'abbiamo visto è quello di Alba Dorata cioè quindi di uno squadrino che chiama un po' gli anni venti che vuole andare a colpire quelli che sono invece i blocchi sociali delle sinistre rappresenta uno dei modelli anche di, dal punto di vista strategico sia delle campagne elettorali sia nell'azione eh, nei territori molti partiti di destra del continente di destra radicale decidono per esempio alcune campagne shock o alcuni blitz mediatici che richiamano un po' anche in maniera meno violenta il modello di Ionik cioè quella di una forza che possa ungolare e tentare di catalizzare quelle che sono le radie sociali connesse alla crisi quindi sicuramente il caso ungherese è importante veniamo però poi al caso più clamoroso degli Mesi per quanto riguarda eh, la destra radicale che è il caso eh, ucraino. Valetta, io mh, vorrei fare però prima due premesse per quanto riguarda l'Ucraina, perché ovviamente anche il, il giornalismo investigativo, o alle volte anche la scarsa, la scarsa capacità eh, da parte dei media occidentali che hanno anche dei forti orientamenti dal punto di vista politico e soprattutto vedete, geopolitico molto spesso non descrivono adeguatamente o con qualche diciamo, precisione a livello di pesi che, che cosa capita in, in quei paesi ehm, anche perché abbiamo visto oggi è molto più chiaro rispetto a quello che erano i fenomeni dell'autunno per quanto riguarda l'Ucraina abbiamo visto come il caso ucraino sia fortemente interconnesso alle dinamiche geopolitiche eh, dell'area dell'est dell'est europeo ossia per quanto riguarda soprattutto le lotte dal punto di vista energetico eh, voi sapete una delle chiavi di lettura forse meno utilizzata ma più adeguata per leggere i, i conflitti degli ultimi, gli ultimi due decenni per quanto riguarda l'Europa e lo scacchiere medio orientale è ovviamente quella delle lotte sulle materie energetiche cioè il gas e il petrolio Molto spesso questi sono dei, dei punti di vista, sono delle possibilità di lettura di fenomeni politici eh, che in realtà si basano anche molto su questi aspetti appunto, geopolitici, molto spesso vengono considerati poco, ma costituiscono una interessante chiave di lettura, perché? Perché come sempre per quanto riguarda l'est europeo, per quanto riguarda il progetto neozarista cioè l'idea di una Russia forte che torna ancora una volta a guardare all'Europa e a guardare al mondo con una nuova capacità anche di sia militare che industriale che dal punto di vista anche diciamo, per certi versi anche neocoloniale è un qualcosa che ovviamente ha eh, creato mh, grande apprezzione anche da parte di quelle che sono invece eh, l'altra parte ehm, dal punto di, rispetto anche a quello che diceva il professor Tuzzi prima, eh, quella che è la propaganda di Putin, per esempio, in cui riesce a saldare un po' sia questa laostalgie eh, di una certa parte della, dei russi, sia anche una voglia di riscatto che ha una certa componente all'interno eh, della federazione russa, in realtà viene armonizzata ideologicamente da Putin con l'idea che... Eh, Unione Sovietica sia stata una, un ulteriore capitolo di quella che era la grande Russia cioè questa è una lettura eh, che paradossalmente ha anche il suo contralutare dall'altra parte rispetto a quello che per sempre diceva un repubblicano di ferro un una lista repubblicano di ferro come Lutva cioè che l'impero, appunto, l'impero Sovietico sia una parte, sia una parentesi quella che è stata la grande, eh, la grande storia dello zarismo, che quindi anche quello che è il passato sovietico, quello che è il passato comunista per quanto riguarda la Russia sia qualcosa che sia armonizzato all'interno della storia, della storia della capacità anche della forza della Russia cioè non sia un elemento di rottura con quella che era la storia di quel paese in qualche momento anche un elemento fondamentale per quello che è la storia del Novecento ma invece sia armonizzabile in quel contesto. Ve lo segnalo soltanto, prima si citavano i nazionali uno dei miei di nazionali bolshevichi e uno dei leader del partito nazionale russo è Limonov, Eugen Limonov, che è anche un personaggio che ha costruito una propria prosopopea, una propria mitologia sulla sua persona, nell'essere stato uno dei primi dissidenti degli anni Ottanta, uno dei primi punk. Sovietice. Eppure Limonov, che, che è il leader del partito nazionale bolscevico, oggi per esempio ha una sua vendutissima autobiografia in Italia tradotta per Adelphi, la trovate persino ne, negli autogrill, auto eh, dal titolo appunto Limonov. C'è cioè, anche una capacità di attenzione mediatica e di riuscire in qualche maniera anche a inserirsi in questo nuovo contesto di rinnovato zarismo, di rinnovata eh, forza imperiale della Russia. Bene, l'Ucraina è stata anche al centro di questo, sia dal punto di vista quindi dell'idea di Putin di mettere un freno a quella che era la penetrazione della Nato a Est, noi sappiamo che sia l'Unione Europea che la Nato dopo eh, la caduta del blocco sovietico avvia una rapidissima penetrazione ad Est, sia estendendo quelli che sono i paesi facenti parte dell'Unione euro, dell Europea negli anni 90 abbiamo continui ingressi, continui informati dei paesi che fanno parte dell'UE sia ovviamente quello che forse arrivava un po' prima rispetto ai parametri europei di Maastricht che invece richiedevano un ingresso più, più lento eh, quello che invece arriva molto più radicalmente e repentinamente scusate, era invece l'inserimento di alcuni paesi nell'Alleanza Atlantica e nella Nato eh, la politica di Putin fu quindi quella da metà anni 2000 di porre radicalmente un freno a questo tipo di espansione il, quello, quello che è però è stato l'intralcio diciamo, maggiore alla politica di Putin si è sviluppato appunto in Ucraina e qui comincia un po' questo nuovo revival questa nuova fase eh, di quello che sarà uno dei movimenti di nazisti oggi più corposi e anche più pericolosi dal punto di vista eh, militare perché dico questo? Nel, nell'Ucraina del 2004 nel 2005 si eh, organizza la prima cosiddetta rivoluzione a Lucia di cosa stiamo parlando? Parliamo di un movimento che appunto si dà questa connotazione l'arancione è un colore in qualche maniera estremamente non ideologizzato no? è un colore che non richiama niente eh, di quelli che sono invece i tradizionali schieramenti politici eh, è un colore che quindi contraddistingue un movimento, quello della cosiddetta rivoluzione arancione che contesta eh, radicalmente con il suo leader Vittorio Schen contesta radicalmente quello che è l'establishment e quello che il governo ha accusato di essere filo russo si forma questo movimento in qualche maniera non ha predecessori non ha nessun legame anche lo stesso Yushchenko un personaggio assolutamente marginale della politica, della politica ucraina è un, in qualche maniera anche un self-made man comincia questo movimento di piazza molto forte che trova anche grande sostegno da parte dei media occidentali che cambia tra il 2004 e il 2005 radicalmente il corso e ha nuovi spazi politici otterrà con una grandissima pacifica mobilitazione di piazza otterrà l'annullamento delle elezioni del 2004 accusate di brogli e nuove elezioni in cui stravincerà e sarà il leader ucraino il primo ministro ucraino dal 2005 al 2010 data della sua scomparsa prematura quindi anche qui capiamo un po' di quale sia diciamo, la partita. Ebbene, dal 2005, sull'onda della rivoluzione arancione, comincia una nuova fase per quello che è il neonazismo. In particolare la, la cosa più importante è che il vecchio partito nazionalsocialista ucraino, nato nel 95 nel 2005 si trasforma e assume la nuova denominazione di Kvovoda. Unione pan-Ucraina, Svoboda vuol dire libertà. Quindi lo spazio politico aperto nel 2005 dà spazio anche alle nuove forze nazionaliste che nel momento in cui si apre l'era di Schenko hanno più forza. Come vedete questo è il logo di Svoboda. Abbiamo detto già come a livello internazionale si fosse resistita come un unica rete. Quella della third position, della terza posizione. Bene, la terza posizione è estremamente presente nell'est europeo, con tutta ancora la sua capacità. Solo Boda, in qualche maniera, vedete, richiama sempre il 3. La terza posizione, quello che ancora sarà poi il logo che troveremo sui caschi, sulle divise dei miliziani ucraini, quando parleremo della lotta di piazza Quindi il passaggio 2005-2006 è un passaggio fondamentale l'Ucraina si apre in qualche maniera a una nuova dimensione politica gli spazi aperti dagli scelgo sia dal punto di vista mediatico Svoboda otterrà ottimi sostegni da parte della eh, televisione di Stato Ucraina eh, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione e della capacità dell'agibilità politica diventa molto più ampia i primi a capirlo sono gli del partito Socialista Ucraino diventa uno Svoboda assumono un nuovo programma elettorale voi potete trovarlo anche sul loro sito È tradotto anche in inglese un programma elettorale che in qualche maniera fin da subito amica alla Nato e amica a quelli che sono gli interessi occidentali si rompe in questo senso una delle tradizionali colonne di quella che era l'ideologia terzo-posizionista cioè che ci si potesse essere una alternativa a quello che è. Eh, sia da una parte l'Occidente, in qualche maniera sintetizzato della lato sia il neozaismo, il neozaismo di... nel programma elettorale di Svoboda nel 2005 compaie, oltre a ovviamente eh, gli accenni a un welfare etnico Um, sostegno statale alla produzione di cinema in, in, in lingua ucraina. Lì in Ucraina c'è anche un conflitto sull'utilizzo della lingua ucraina rispetto invece a una corposa parte del paese, quella più est che è russofona. Ehm, c'è anche l'idea della messa fuori legge dei partiti e dei movimenti filorussi, ma c'è anche l'idea che l'Ucraina entri nella nave è che, eh, vedremo, vediamo oggi la modernità, nell'accordo con la Nato che nel programma di Svoboda è spiegato in maniera dettagliata ci sia il fatto che, Luc che la Crimea diventi in qualche maniera un'enorme base missilistica e radar per la Nato ma che la Nato si impegni a permettere all'Ucraina di avere un arsenale nucleare e anche a difenderla da quello che sarebbe invece una possibile aggressione russa come vedete qui nel 2005 c'è questa mutazione del partito del più importante partito neonazista eh, ucraino svoboda e questa grande attenzione a quelli che è l'orizzonte geopolitico ripeto l'Ucraina, la Crimea data come diciamo Spazio privilegiato alla NATO soprattutto dal punto di vista missilistico e radar. Il programma di Svoboda è molto dettagliato in questo senso. Ma la NATO dovrebbe impegnarsi a difendere lo spazio aereo ucraino, permettere all'Ucraina di avere comunque, dei missili nucleari. E comunque, la NATO dovrebbe impegnarsi a difenderla dalla sicura invasione russa. L'altra idea è quella di in qualche maniera tassare direttamente. Da parte ucraina i gasdotti russi e con questi soldi finanziare quella che Svoboda in senso un po' generico definisce eh, una sorta di risorgimento ucraino, cioè una nuova grande Ucraina che eh, possa eh, quindi avere la garanzia dalla Nato di restare indipendente di restare forte. Il partito Svoboda è molto più in realtà eh, per quanto riguarda l'Unione Europea tanto è vero che per esempio la definizione di partito filo-europeo è in qualche maniera forzata ma sicuramente c'è questo cambiamento radicale attenzione, questo è un cambiamento radicale da parte di una forza fortemente terzo-opposizionista venne fortemente criticato, scusate la ripetizione anche dagli altri partiti neonazisti europei che accusarono Svoboda di avere degli strani legami e in qualche maniera aver accettato questo il programma elettorale ovviamente è in quella che poi è la pratica militante dei militanti di Svoboda quella che è stata dal 2005 in poi è stata un'attenzione anche molto muscolare a portare gente delle piazze soprattutto su temi economici legati alla disoccupazione legati anche al riutilizzo appunto dei proventi dei gasdotti no, del passaggio del gas eh, per finanziare il welfare etnico interno o cose anche più tecniche come per esempio la collezione dell'IVA e eh, lo scioglimento eh, di alcuni ministeri considerati delle eh, basi per l'oligopolio di, di natura sempre legata all'industria energetica dovete pensare che la compagine politica ucraina comprende dei partiti apertamente dei personaggi apertamente collusi con quello che è eh, il mercato del gas non ultima la Timoshenko quella che verrà poi incarcerata e che è considerata la zadina del gas sia per i suoi accordi molto spregiudicati sia con quelli che sono i progetti alternativi ai gasdotti russi sia la Gazprom che è un po' il braccio di Putin all'interno del mercato del mercato del gas. Il mercato del gas è cruciale, dovrà tenere perché? Perché tutti i tentativi da parte di un mercato americano di gas sono falliti: costruire dei gasdotti che possano rifornire l'Europa. Quindi il gas è diventato il nuovo generale inverno per quanto riguarda la potenza di Putin. Imbarate bene quando c'è la rivoluzione arancione, quando Yushchenko va al potere. Eh, la prima reazione da parte della Russia è quella di diminuire la fornitura di gas all'Europa cioè di far capire all'Unione Europea come eh, l'approvvigionamento di gas per quanto riguarda eh, la propria sussistenza durante l'inverno debba essere in qualche maniera strettamente controllato dalla Russia questo vedete è una delle piazze del 2004 della rivoluzione arancione non vedete anche una capacità ehm, a livello di slogan, a livello di grafiche, a livello di capacità pubblicitaria, di marketing politico, di essere una forza completamente nuova e di rompe. Bene, questa forza in realtà non, si, non ci si è badato tanto in quegli anni lì, ma apre lo spazio a questa nuova formazione di svoboda che in realtà recupera ed è il eh, diretto successore di quello che era il Partito Nazionale eh, Socialista Viktor Yushchenko, il leader della uh, rivolta arancione, dell'opposizione arancione, eh, viene trovato morto mh, per un avvelenamento da Diossina e nel 2010 l'Ucraina si trova a dover aprire una nuova fase. Chi vincerà in questa nuova fase sarà Viktor Yanukovych, l'attuale ex-premier dell'Ucraina, che è stato... Dalla, dal governo, da parte della, della recetta di volta e che era, quindi, era, un era esponente del Partito delle Regioni, un partito apertamente russo eh, Quindi diciamo la parentesi arancione del 2005-2010 apre spazio per quello che sono la nuova classe politica in Ucraina e quindi anche per quello che sono i neonazisti di Sovieta. Dopo questa parentesi si torna saldamente con Viktor Yanukovych si torna invece alla casa madre si torna alla madre russia si torna quindi, nelle grazie di Putin e nelle di eh, Yanukovych si potrà affreggiare immediatamente per esempio di un abbattimento dei costi del gas da parte della Gazprom, appunto con piacere con Putin e quindi anche di una relativa di una relativa ripresa economica ma soprattutto della possibilità di eh, rientrare in quello che è una sorta di nuovo piano Marshall, diciamo dall'oppostazione che è rappresentato da Putin. Ricordiamoci, ci ricordiamo tutti all'inizio di 18, ad ottobre, in piazza Maidan in Ucraina Putin mise subito sul piatto milioni e milioni di dollari per dire bene, se lasciate l'amicizia la, con la mia Russia non avrete questi soldi e se io potrei risolvere la crisi economica, cosa che invece? Putin lo sfidò apertamente, questo è l'incontro con Yanukovych. Putin lo sfidò apertamente l'Unione Europea, disse: Bene, io metto sul piatto milioni e milioni di dollari per risollevare l'Ucraina dalla propria crisi economica, voi siete disposti a mettere altrettanto? Quindi, da subito in realtà, l'amicizia la, tra i due leader fu fondamentale anche per lo scopo. Bene, eh, nel 2012 c'è la prima grande affermazione. Svoboda. ottengono 12 eh, vittoria in 12 distretti 37 deputati e lo 0,5% <coughs> perché è particolarmente interessante questa cosa dei distretti? perché il voto di Svoboda si situa geograficamente nella regione della Galizia, cioè nella regione più occidentale del, dell'Ucraina questo sarà anche una formidabile arma di pressione per quel che riguarda Sboboda cioè Sboboda prende il 40% delle regioni occidentali quindi si tratta di un voto sicuramente un voto di protesta sicuramente un voto per una forza apertamente apertamente neonazista ma anche in qualche maniera legato a un contesto territoriale particolare cosa che porterà ad una nuova modifica dal 2012 di quella che è un altro presupposto della, della politica di Svoboda cioè l'idea che anche l'unità nazionale ucraina possa in qualche maniera essere messa in discussione cioè che la Galizia possa avere anche una sua componente non indipendentista anche se altre forze sosterranno in ma sicuramente un'autonomia maggiore che in qualche maniera porti Svoboda a rappresentare quella regione quindi quasi un'idea etnoregionalista quindi come vedete Svoboda è un partito che sa molto bene pur una a vista sa molto bene attraversare quelle che sono le frizioni dell'Ucraina dal 2006 al 2010. cioè ottiene 37 deputati ma soprattutto c'è il 40% occidente è quasi 10,5% a livello nazionale con la completa vittoria in 12 distretti cosa significa nel sistema elettorale ucranico? che 12 distretti vengono amministrati 12 province vengono amministrate direttamente da sbocchi uh, ed è la prima volta per esempio l'affermazione del nel 2012 che è sbocotta, entra in Parlamento guadagnando soprattutto consensi a spese dei partiti partiti di opposizione, in particolare a spese del partito eh, di Giulia Timoshenko, che nel 2012 contemporaneamente all'affermazione di Svoboda passa da essere il quarto partito al sesto partito, quindi Svoboda va a pescare i voti in particolare all'opposizione di Giulia Timocello. Eh, Altra grande battaglia, oltre a quella per il welfare etnico, è sicuramente presente in questi paesi, come accennava prima il professor Ruzzi, una battaglia contro le elite eh, politiche. E eh, soprattutto il fatto che Svoboda porti facce nuove in Parlamento. Quindi nonostante sia un partito apertamente terzo-opposizionista, un partito che viene da un passato nazionalsocialista che non ha mai, non ha mai negato. Il collaborazionismo ucraino delle SS Galizia di Stefan Bandera viene in qualche maniera armonizzato da Svoboda con l'idea di una grande Ucraina che dovrebbe difendere il proprio, la propria unità nazionale e la propria identità etnica utilizzando un personaggio leader di una formazione collaborazionista con i nazisti, Lusso, che è Stefan Bandera che ad esempio, poi tornerà molto in quella che è anche l'iconografia, eh, quella che è anche le manifestazioni del comunisti in piazza Maidan, leader e comandante dell'SS Galizia, l'unico reparto SS, ma Marco se sbaglio, che aveva il ramo dell'SS tedesca, mentre invece l'SS spesso hanno avuto dei, delle formazioni che venivano dall'Europa occupata da o che venivano da paesi di eh, L'SS Galizia di Bandera sono uno dei pochi casi in cui vengono inseriti a livello di codice militare in quello che eh, sono le non proprio Nel 2011 una eh, ONG che eh, si chiama Center for Society Research una legge inglese calcola che il partito che porta più persone in piazza in Ucraina, che stabilmente dal 2011 al 2013 ehm, fa manifestazioni più frequenti, fanno proprio un calcolo sia dei partecipanti che del numero di occasioni che si va in piazza, è Svoboda. Questa cosa qui permette a Svoboda questo attivismo politico. Permette di essere in qualche maniera anche definito dai giornali, persino da giornali socialdemocratici, un partito nuovo, un partito pulito, un partito che ha un forte contatto con quello che sono i bisogni della popolazione ucraina. Quindi, come vedete, dal 2005 fino al 2013 Svoboda non soltanto ha libero accesso a quella che è la vita politica ucraina, ha un'ottima superficie mediatica, molto spesso anche con alleanze estremamente disinvolte sia con il prendere uscenco della rivoluzione arancione sia nel momento in cui comincia eh, di nuovo la fase pilorussa di Yanukovych con le televisioni di stato di Yanukovych e questo continuo attivismo sia eh, collocato in Galizia ma anche in tutto il paese che appunto lo porterà da bene dal 2012 eh, è a un contraltare anche in quello che è un attivismo nelle città un attivismo nelle strade estremamente eh, frequente, tanto è vero che, eh, appunto, ripeto, fece scandalo, soprattutto per quello che fu le reazioni della comunità ebraica internazionale che Svoboda potesse ottenere questa agibilità politica e questa eh, anche benevolenza da parte di giornali di media che assolutamente non erano ascribibili al, al mondo conservatore al mondo conservatore. <coughs> veniamo quindi però al momento decisivo alla crisi dell'autunno 2013 che sta proseguendo fino al 2014 eh, nel novembre del 2013 il presidente Yanukovych cancella un precedente trattato che era stato eh, stipulato invece al tempo di Yuschenko uno degli ultimi atti di Yuschenko c'è un trattato di amicizia commerciale con l'Unione Europea. Molto spesso è stato definito un trattato, è stato definito un'azione che voleva portare l'Ucraina nell'Unione Europea. In realtà, Yuschenko non, non avrebbe usato tanto. Quello che aveva ipotizzato sarebbe stato un lento avvicinamento, in primis, di natura commerciale, che era forse quello che spaventava maggiormente spaventava maggiormente anche se questo non prevedeva né dell l'ingresso dell'UE né tantomeno un avvicinamento NATO, che quasi era più spinto da parte di Svoboda, cioè della destra radicale pur venendo da una tradizione terzo-opposizionista rispetto invece al premio uh, uh, riuscente del governo, governo arancionale <coughs> Iannuo Yanukovych Yanukovic cancella definitivamente questo trattato di amicizia e cominciano proteste in tutto il paese in questo momento Svoboda scende in maniera decisa, forte e numerosa nelle piazze. Ma la prima strategia del partito di, uh, di Svoboda, il partito di Ole Tianjabok, che è questo personaggio che uh, avete visto, questo signore estremamente uh, corpulente, che è un po' il leader, leader di Voda, un passato anche da, da ex pugile, questo è parentesi è una cosa caratteristica del mondo ucraino tutti ex pugili, in particolare eh, altri leader di, di formazioni conservatrici hanno, come per esempio Klesinsko, è un ex pugile ucraino affermato, insomma una delle caratteristiche del loro corpo come Putin un po' eh, tende a voler far vedere anche la propria capacità ginnica nel giudo, nel giudizio, ridando a caccia, un po' eh, di caccia di l'aviazione russa anche la politica molto spesso di questi personaggi è dovuta o a capacità imprenditoriale o molto spesso anche la forza di essere un uomo forte questo che vedete è OLE fianchi e poi invece c'è appunto l'esempio diciamo, più classico del pugile, dell'Iron Hand come viene chiamato eh, il suo, uno dei suoi soprannomi era Iron Man l'altro era Iron Hammer il martello d'acciaio da, che lo combatteva come campione che è stato campione eh, delle federazioni di pugilato internazionale della allora, Svoboda dicevamo nel novembre del 2013, nel novembre, la del professor Luigi, un soprannome utilizzato anche da anni. Allora, diciamo che eh, Svoboda all'inizio dell'opposizione diciamo, dell alla cancellazione del trattato di amicizia commerciale tra l'Unione Europea e l'Ucraina nel novembre del 2013, attua a questa strategia, l'occupazione sistematica dei municipi nei distretti dove ha la maggioranza, soprattutto quindi nella Galizia dove ha il 40%. Svoboda, pur essendo un partito che è amministrativo, che ha delle, ha delle responsabilità amministrative in quella parte, subito attua a questa sua strategia, cioè quella di poter in qualche maniera definirsi come anche una forza egemone in una parte del paese in particolare. Nella Galizia Nel novembre 2013 Non si parla ancora di piazza Maidan Cioè della pia di una delle piazze centrali eh, Della capitale Kiev Ma si tratta ancora di una mobilitazione Che Svoboda in particolare Ci tiene a tenere confinate in alcune regioni Quindi fin da subito L'orizzonte per cui In questi giorni vediamo dispiegato In quest'ultimo mese e mezzo Vediamo dispiegato Che l'Ucraina potesse spiebrarsi Era già ben presente Bene da un, certo, da un certo punto, da un, da un certo momento invece l'attenzione di tutta l'estrema destra ucraina, eh, in qualche maniera anche di altre formazioni, come per esempio la famigerata Rabi Sector, la fazione di destra, si concentra invece nella difesa di Piazza Maidana ribattezzato dai giornali occidentali eh, in maniera molto forzata, ripeto, come Euromaidan, cioè la piazza europea, che in realtà è una piazza eh, nel centro della città davanti al Ministero del Lavoro, che viene occupata simbolicamente dai manifestanti e viene difesa. Eh, sul grande monumento del, del, dell'indipendenza, al centro di piazza Maidan, vengono issate vengono le bandiere, eh, i, colori, i colori ucraini, il giallo e l'azzurro dei bandieri ucraini, ma vengono anche, eh, se vedete... Eh, anche una bandiera rosso-nera una bandiera rosso-nera rosso che è questa qui si inserisce anche il simbolo di un Ucranich quest'uso del tridente che è diventato dal 97 il simbolo della Repubblica Ucraina in realtà è anche questa una forzatura storica è un simbolo Ucranich che non ha nessuna ragione storica principale viene richiamato un regno ucraino che però non usava questo simbolo, un simbolo estremamente forzato, come anche il fatto che dal 97 Stefan Bandera venga inserito tra i padri della patria queste bandiere rossonelli chiamano appunto questo passato delle SS Galizie questo passato eh, di collaborazionismo aperto con il nazismo di Piazza Si accende quindi la battaglia in Piazza Maidan per la difesa di Piazza Maidan e tutta l'estrema destra, eh, destra ucraina, qualcuno l'ha definita il cridente nero perché ha tre formazioni principali, Svoboda da una parte Splina Sprava, che vuol dire semplicemente causa comune che è di Alessandr uh, Danylouk che è un altro uh, vecchio leader dell'estrema destra dell'estrema destra Ucraina leader di un gruppo paramilitare che si richiamava l'insegna dell'SS Galizia e Luzo anche se lì poi la storia di quello che è il collaborazionismo e in qualche maniera la storia dell'Ucraina durante la seconda guerra mondiale è estremamente complessa io dedichiamo per esempio a alcuni studi importanti della professoressa che è qui alla statale Giulia Isabella Lami che ha scritto per, le, per la QMD che è ordinaria di cioè, storia dei paesi orientati che ha scritto degli importanti studi su quella che è anche tutta la compagnia e collaborazione sull'Ucraina, di quello che poi diventerà una sorta di nuovo esercito dipendentista per certi versi e poi appunto il famigerato Bravi Sector Bravi Sector a differenza di Sprinasprava, che veniva da una, eh, da una precedente compagine politica partitica di Svoboda, che è un partito tucuri, invece il Pravi Sector rappresenta un'alleanza di piazza. Cioè i primi a forzare su Piazza Maidan la difesa dalla polizia di Lancovci, Piazza Maidan, è il Pravi sector, il sector, la fazione di destra, che diventa un coordinamento che comprende diversi gruppi, comprende alcune ferme calcistiche come per esempio gli Ultras Dinamo Kiev, una delle zone fuori controllo della capitale, della capitale ucraina è quella intorno allo, allo stadio della Dinamo Kiev dove appunto queste firm calcistiche neonaziste eh, legate appunto al tifo, al tifo della Dinamo Kiev abbiamo già visto qual è la differenza tra ultras e Firm cioè bande eh, in realtà difendono anche la zona difendono anche la zona della Stadio, e poi soprattutto qual è l'elemento cardine di Bravi Sector? È la formazione di Dimitri Janos che diventa un po' il leader di Bravi Sector, che è il, la ONG, il, il tridente di Stefan Bandera, quindi apertamente legata a quel tipo di contesto. La, il personaggio di Stefan Bandera sarà fortemente conteso tra Svoboda e Bravi Sector. Ancora adesso, Svoboda organizza una. Partecipatissima marcia a Kiev eh, l'anniversario della nascita eh, di Stefan Bandera, quindi anche a rappresentare qual è quello eh, un'eredità in qualche maniera. Bene, la situazione degenera in Piazza Medina, avete visto durante tutto il mese di dicembre, nonostante ci fosse stata una sorta eh, di tentativo di mediazione da parte di Yanukovych, che aveva offerto un'amnistia a tutti i militanti arrestati o perseguiti per gli scontri di Piazza Maidana, quindi nonostante una pausa a dicembre la situazione degenera apertamente, questa è la cosa di Stefano Bandera che viene messa su un municipio, non so su una stazione eh, in Ucraina, come nuovo padre della pace, la situazione degenera, si arriva allo scontro aperto, Yanukovych eh, dà un ultimato per sgomberare Piazza Maidana che ormai è occupata da tre mesi e comincia appunto una, due giorni si spara da entrambe le parti e la polizia viene accusata di usare dei cerchini questa è una cosa molto controversa poi verrà discussa tenete presente che l'attenzione mediatica la su Piazza Medan è altissima e anche da questo punto di vista lo schieramento politico e in qualche maniera anche la partigianeria dei media ha reso veramente difficile leggere attentamente quella che è stata uh, la situazione in Piazza Medan si organizzano anche si organizzano anche dei veri e propri, eh, propri quartier generale l'ex sede del Partito Comunista Ucraino di Piazza Maidan spetta a Pravi Sector che eh, distrugge la statua di Lenin che c'era nell'androne d'ingresso brucia le bandiere e in qualche maniera i militanti di destra e il svoboda che di Pravi Sector contestualmente a quella che era di volta di Piazza Maidan attaccano sistematicamente le sede di, di, di, di Alukovic, del Partito Comunista Ucraino che è il partito filorusso ovviamente, che è il sostenitore dell'avvicinamento con tutti. nella grande battaglia campale del, del, del di ultimi giorni ci sono circa 100 morti tra polizia e dimostranti e um, diciamo tutti i partiti di estrema destra partecipano attivamente. Sicuramente gli eroi di Piazza Medana vengono considerati anche per la gente comune i militanti di pranzetto tanto è vero che Dmitry Janosch ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni Janukovic scappa in Russia nonostante venga spiegato un mandato di cattura internazionale e comincia anche qui una difficile transizione all'inizio prova finisco a rappresentare il volto essere una nuova coalizione di emergenza che possa portare il paese post-Yankovic alle elezioni fissate per il 25 maggio non è un caso che sia la stessa data delle elezioni europee cioè non è un caso perché? perché in qualche maniera è un interesse aperto della compagine politica che ha scelto quella data e che vuole portare l'Ucraina in un contesto più vicino all'Unione Europea non è un caso uniformarsi a quello che è una data cruciale per il Parlamento europeo, quindi diciamo si crea un governo di emergenza nazionale e, per esempio, sia la, sia la formazione di Dimitri cioè sia che una costola di Spina Sprava perché poi durante gli ultimi giorni era cominciata anche una faina interna. In particolare, quando Yanukovych nel novembre propone l'amnistia per i manifestanti, Spina Sprava che non voleva disoccupare il ministero dell'agricoltura. Uh, che era una delle richieste dell'ex del, del Premier Yeliko, cioè dire io faccio l'amnistia per i manifestanti se però le sedi politiche vengono uh, disoccupate, cioè si lasciano i ministeri, si lasciano le, alcune caserne, anche, ehm, vengono lasciate libere, Spina Sprava non accetta, i militanti di Svoboda attaccano, facendo cinque morti, il Ministero dell'Agricoltura occupato da Spina Sprava e addirittura uh, Alexander Neluk scappa a Londra con la famiglia cioè Svoboda elimina militarmente il problema Spina non ce la fa con Travis Sector, tanto è vero che dopo la mattanza di Piazza Maidan, dopo la fuga di Yanukovych e contestualmente a quello che sarà il controverso referendum sulla Crimea, che fa ammettere in una situazione di ancora in via di definizione la Crimea a quelle che sono le competenze russe, anche qui una piccola parentesi, c'è stato lungamente una partigianeria o un fraintendimento da parte dei medio occidentali, che hanno parlato settimane <coughs> di occupazione da parte dei soldati russi della Crimea. In realtà la Russia ha in coabitazione alcune basi navali con gli ucraini, con anche sommergibili eh, nucleari, quelle sono le flotte russe eh, per quanto riguarda l'area del, del Mediterraneo e del Mar Nero, quei militari russi che si vedevano che occupavano l'aeroporto e si dispiegavano nelle strade erano i semplici soldati russi che uscivano dalle proprie case. quindi devo dire la verità anche per noi che abbiamo studiato un po' più eh, da distante provando ad avere anche un'ottica storica provando anche un po' anche negli eventi così turbinosi ad avere un punto di vista un po' più, un po più attento è stato un po' complesso tanto è vero che abbiamo anche programmato un viaggio in Ucraina per poter vedere un po' la situazione dopo le lezioni sicuramente l'estrema destra ottiene un grandissimo risultato anche oggi nel governo di transizione fino alle elezioni del 25 maggio gli nazisti partecipano attivamente eh, Svoboda, 5 ministeri in particolare il ministero dell'agricoltura c'è una parte importante del programma di Svoboda su una sorta di riforma anti-radifondo in Ucraina quindi attenzione ai campagne. il ministero dell'istruzione eh di Sergei, Sergei Kubit, che ha già annunciato che finanzierà, per esempio, alcuni campi di indottrinamento nazionalista, sono stati definiti dal Times, giovanili eh, per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, hanno un vicepremier e poi c'è stata un'attenta spartizione di quello che è il Consiglio nazionale di difesa, cioè esiste un Ministero della Difesa, di cui eh, che ha fidato a Sloboda, ma Pravi sento spina sprava o quello che ne resta nell'Unzo, ma soprattutto Svoboda eh, fanno parte quasi con un, ma con un manuale Cencelli di quello che è questo Consiglio nazionale di difesa, cioè una sorta di organo superiore al Ministero della Difesa che permetta in qualche maniera che è stato pensato così che nessuna delle formazioni della resta Radicale soprattutto per interesse di file interno possa in qualche maniera avere un ruolo predominante sull'esercito, sullo sbandato esercito ucranico in, in conclusione cosa dimostra la vicenda di Svoboda e cosa dimostra la vicenda ucraina? quello che è stata la grande forza di questi movimenti è aver saputo subito agire per che era la crisi e quello che erano le nubi che si avvenzavano sul futuro geopolitico e sul futuro anche della nazionale qua non abbiamo visto c'è un'eccedenza anche di foto c'è un'eccedenza di vino. Abbiamo visto militanti di settori di Svoboda interrompere sedute in piccoli municipi, abbiamo visto ministeri occupati, abbiamo visto in realtà gruppi organizzati in maniera paramilitare dello scontro, abbiamo visto poliziotti che vengono disarmati dalle armi, abbiamo visto un aperto uso delle armi da fuoco e anche tattiche di guerriglia urbana, soprattutto organizzata, soprattutto eh, intorno alle grandi barricate di Piazza Negra ma l'esempio di Svoboda in particolare soprattutto di quelli che stanno trovando materialmente a fargli le scarpe cioè Privy Sector di Dimitriati nonostante ci siano ulteriori file avete visto per esempio in questi giorni che il capo militare di Pravi Sector è stato ucciso nello scontro con la polizia eh, che ha in qualche maniera fatto irruzione in siti di Pravi Sector cioè la, quello che dimostra la vicenda Ucraina è come in un momento di partico particolare catastrofe sociale nella caduta completamente di un regime una cosa che è la, in quello che è la destabilizzazione, qualcuno l'ha definita di quelle che sono alcune zone dell'est la destabilizzazione in cui giocano anche interessi appunto geopolitici e fazioni molto polarizzate, sia per interessi economici che politico-militari come per esempio quelli della Nato appunto la capacità di essere presenti, fermi attivi nelle piazze in un momento in cui c'è il crollo di un paese Questa capacità permette di diventare degli eroi nazionali E permette di diventare delle forze Che anche se non hanno la forza elettorale Attenzione, il travisetto non, non ha nessuna compagine elettorale Adesso vuole darsela Però riesce ad avere un viceministro E a assiedere il tavolo che controlla l'esercito Perché? Perché la presenza di piazza La capacità di intervento e soprattutto l'essere riusciti a catalizzare l'idea che sono la miglior gioventù ucraina che scaccia il dittatore e scaccia l'odiata Russia dai confini ucraini esattamente come fece Stefan Bandera, alleandosi anche col diavolo alleandosi anche con i nazisti e la nato oggi questa è l'idea vincente per un movimento eh, anche per un movimento nazista in Europa Pravi Sector è stata invitata in tutti i congressi da quello dell'EPD ha rifiutato l'invito a Milano di Forza Nuova ma è stata invita viene invitata dagli hobby che viene invitata in tutta Europa a, a differenza invece dei vecchi amici di dei vecchi di boda perché rappresenta l'idea più forte e vincente la presenza di piazza la il saper reggere l'urto dello scontro di piazza il saper contrattaccare il saper si appunto Organizzare attivamente e diventare i nuovi eroi nazionali, i leoni di piazza Maidan, come, come amano definirsi, ha portato ad avere un risultato politico immediato e a poter essere una forza che non può essere eliminata oggi nella transizione politica dell'Ucraina. Grazie mille,